Allora abbiamo con noi caro Parenzo, caro Parenzo, uno di quelli che è stato soprannominato dal signor Mentana eh, Sette, se, che sono stati soprannominati da Mentana Sette Nani, cioè uno degli sfidanti eh, del signor Di Maio per eh, la candidatura premier sì. dei 5 Stelle, si chiama Gianmarco Novi, buonasera, buonasera Buonasera, buonasera Ciao Gianmarco. a voi, buonasera agli ascoltatori Allora Gianmarco Come, come sta, per, uh, com i Sette Nani? Io sono alto un metro Di Maio eh. è alto 1,60, metro cioè mi faccia capire, è una metafora una è una battuta. Una una metafora, ma ti sei una sentito metafora. un po' offeso da Mentana no, perché no, ha detto: Siete no, no, no, Assolutamente. No, assolutamente. Che sono, dunque, dice che sono, siete inesistenti, cioè siete persone che non vi conosce nessuno e siete là come fantocci. Diciamo, no? Siete delle persone che stanno lì per una pantomima, allora, per una farsa. La scelta di candidarmi, pur sapendo quello che sarebbe accaduto mediaticamente, l'ho fatta io. Ed è una scelta assolutamente coerente con quelli che sono i principi del movimento. No, Il ma no voglio capire, secondo succede? te, scusami Gianmarco, secondo te queste, queste primarie, sono una farsa, sì o no? Cioè di Maio contro persone che non hanno nessuna possibilità, non, perché non, tu sai non che. non sono no... una farsa, non sono una farsa. Cioè, perché, tu hai qualche possibilità, un, secondo te? È un, sì metodo, o... è un metodo che dovrà consolidarsi, avrà bisogno di tempo. Noi sì, stiamo giorno, partendo certo. con delle procedure che ovviamente adesso possono avere eh, sì, questi, però scusami, liquidi, scusami Gianmarco però, perché non si è candidato un altro perché non si cioè... è candidato un altro Big tipo un dibattista uno Fico. di questi qua FICO eccetera perché? probabilmente perché se si fosse candidato qualcun altro di questi tra virgolette Big eh. Eh, Poi dopo la, la, la, i media avrebbero urlato al movimento si spacca ma sono due perché si spacca no? Perché? Ma assoluta, so, ma cioè, lo lo secondo dica, te dica, qualche dica possibilità hai tu Gianmarco? Vincere, io, oggettivamente. Guarda, allora, eh, no, ma dimmelo ehm, oggettivamente, 0%. Posso chiamarti, Giuseppe? Sì, no, come no? Cento, eh, sì, siete amici eh, mh, No, perché lo 0%? Per Scusami, Giuseppe, ah, io dai, ho fatto sono... questo ragionamento. Il Movimento 5 Stelle è un movimento che, come dice il suo fondatore, Beppe Grillo, eh. è un movimento che non è fatto da leader, non è fatto da leader, non è fatto da leader carismina. Ho capito, mio, mio, Dovete quindi, candidare un leader comunque. comunque. Eh, quindi Grillo non è stato in leader in questi senso. anni? Quindi lei, lei mi sta dicendo che Grillo non è stato un leader in questi anni? Grillo è stato un leader perché noi in Italia siamo abituati ad avere dei leader ah, e quel, a, quel. a seguirli. No, però, Gianmarco, scusami però, un attimo, eh, però mente... facciamo, facciamo ordine adesso: non è che vogliamo qui ripetere tutto il mantra del Movimento 5 Stelle. Tuttavia, la domanda è questa: quante possibilità hai tu di vincere? Ti senti oppure di, è già persa la balla? Una la... su sette ne va, no? Dai, dimmi la verità: non hai nessuna possibilità, ti candidi così per no. dire la tua, per, per, per, Perché però, non, non, no, non hai nessuna possibilità. Perché, assolutamente. Io cioè, sono... pensi di poter battere Di Maio? No, non sono, io non sono lì per battere Di Maio E come io no? Allora che ti candidi a fare? Io sono lì per vedere se c'è una parte di movimento che eh, non si sente eh, rappresentata totalmente da questa figura carismatica Di Maio... Ma non, capito, eh, ma non se sei lì persona, per battere no, Di Maio? Che cosa ti ma che cosa ti candidi a fare se non vuoi battere Di Maio? Uno si candida per battere un'altra persona altrimenti eh beh, che ti no, candidi a fare cioè. eh, così, per, per finta? Certo. Sì, certo E allora certo, lo vuoi battere o non lo vuoi battere? Premier Ho capito amico, mi hai mai detto prima che non ti candidi per battere Di Maio? Ho capito, nel senso che non è una competizione E che cos'è? Per forza la di politica Maio, è una competizione io per forza è. Sto facendo il mio ruolo Da attivista Ma la competizione è bella sai è quello di prendersi delle responsabilità Ma se lei avrà, avrà delle posizioni diverse però Immagino rispetto a Di Maio Dirà delle cose diverse perché se dice per esempio, la stessa esempio, cosa le banche, Non avrebbe le banche, senso per te noi, sono... abbiamo, noi abbiamo un bellissimo programma Sì che però è aspetta ma qui, sì, ma qui noi Non parliamo dei programmi perché ci facciamo due parole Ma c'è una cosa che la distingue da Di Maio E quindi poi ogni Ognuno, diciamo, eh, da, ovviamente darà la maggior risalto ad alcuni punti piuttosto che amico ad altri. Io potrò maggior risalto ad alcuni amico punti. Amico mio, dai, a, tu potrà darmi ad ho altri? Ho capito, ma dai, su, sono. È Di Maio contro sette persone sconosciute. È evidente che non c'è possibilità di Io mi candido, ma non ho alcuna possibilità di vincere. Cioè, no, assolutamente, non è così. Non è così. vabbè. Beh, è allora almeno mi dica una cosa che la distingue da Di Maio, però. Ma che è la ovviamente, vera democrazia? Se, ovviamente, deve, ovviamente deve essere perfezionata. Ci sono Senti un attimo, tu però la mie caratteristica principale è che tu sei... Sì, va bene, d'accordo. La... Questo, questo la... è l'inizio un di una grande rivoluzione. Sì, va bene, d'accordo, però qui non fare la propaganda tornare, da noi. La la... Sì, è ma è la paese, propaganda da noi non funziona, amico mio. La propaganda da noi non funziona. Falla su web, falla online da noi. La propaganda non paese, funziona. Allora, ti voglio dire una cosa, amico mio. Tu sei fruttariano e vegano, anzi, vegano tendente fruttariano. No, finalmente. Mangio molta frutta, così come la dieta mediterranea prevede mangiando molta frutta non riesco a mangiare no, ma altro sei fruttariano se sì o no? fai pasti come si prevede e, ne, e mangi tu 5 fai razioni di frutta così come pasti... dice la dieta mediterranea la dieta tu... mediterranea dice di mangiare 5 sì, ma tu 5 sei fruttariano frutta, e vegano o no? sei fruttariano o no? No, sono, diciamo, allora non mangio carne, non mangio pesce, non mangio derivati, è una scelta che è arrivata perché, ehm, diciamo, per questioni di salute ho iniziato ad agire sulla Beh. mia dieta per stare meglio, ho visto che funzionava, ho visto che stavo sempre meglio man mano Bene. che eliminavo eh, ma chi... sempre più alimenti. Ma è vero che, per esempio, si fanno meno peti? Così dico. Fanno meno peti? Sì, no, veramente? <ride> E dipende, allora, come tutte le cose, no, dipende co come mangi, sai, se mangi un po' disordinato poi dopo no, ti può succedere. Eh, I fruttariani dicono che si scoreggia di meno. O comunque sono, sono diverse, sono più morbide, si sono producono più... meno... Gas, si producono, più producono meno gas, gas. sicuramente, Producono meno gas. E, sì. e chi mangia la carne, secondo te chi è? Un, un assassino? Uno che... Non è un assassino, una persona che non è consapevole. Non ha capito. Che, non, non è consapevole. Se, allora, se noi avessimo... Uh, come a me piacerebbe fare eh. veramente conoscenza di come sono i processi sì. alimentari cioè non ha conoscenza, funziona. chi continua a mangiare la carne è complice di un grande omicidio nei confronti degli animali sì o no? Noi, stiamo, ci stiamo, cioè, noi siamo complici, ci stiamo, chi stiamo, continua stiamo a mangiare un, la carne? No, è, cosa che viene, è un qualche cosa che viene nascosto, hai capito? Giuseppe, per permettimi C'è nascosto, permettimi cioè, nascosto di... cosa? La, il fatto che la carne è pericolosa, viene nascosto? Cioè, non è nascosto. soltanto vabbè, il fatto che la carne è pericolosa, adesso mi sembra che anche l'Organizzazione Mondiale. Ma tu metteresti le etichette sulle confezioni? Tu metteresti le etichette sulle confezioni? Come sulle sigarette. Come sulle sigarette. Ma io, a me non piace il terrorismo, a me Sì, non ma piace la, le metteresti, sì o no? no le, non le metteresti, non le, le metteresti. Fermola, però fermola. Fermola, fermo, fermo, fermo. Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. La zanzara? Allora ragazzi abbiamo con noi Gianmarco Novi che è un ragazzo quarantenne di Monza che si candida contro Di Maio di età, ma io so che tu Giuseppe sei del 15 settembre come mio padre il mio padre 15 settembre ha compiuto Vabbè, pazienza, tante, persone, tante persone sono nate il 15 settembre oh, sì, pronto, eh, qui, cioè. quarantenne di Monza del oh, Movimento 5 Stelle che si candida contro il signor Di Maio è fruttariano e vegano eh, potrebbe essere addirittura il primo candidato premier fruttariano e vegano se dovesse battere Di Maio eh, cosa no, che naturalmente non accadrà eh, vuole introdurre addirittura nella, non so dove come legge quello che viene chiamato l'antispecismo cioè secondo lui è un uomo Uomo è uguale a un animale, cioè mia figlia è uguale ad un maiale. Io però no. non accetto che no, mia figlia è uguale a un no, maiale. È come no? Così, scuso, è, come è quello? È come no? Assolutamente. Ma è come no? no eh. non, uh, non, non non è così? Vorresti proibire, no? è così. Non è una di proibire di la caccia? Ho, per Io esempio, vuoi proibire la caccia? Vuoi proibire la caccia? Sì o no? Mi rispondi o no? Vuoi proibire la caccia? La caccia... Eh, va proibita, allora noi, sì o no? Eh, abbiamo un sistema per cui oh, Ma ragazzo, io ti ho fatto una domanda, decidere, mi devi rispondere, non, me, non me, mi fai attaccare il telefono. Vuoi proibire? Oh, ho capito, basta, mi devi dire valutita, di sì, risposta... personale valutita, va proibita, benissimo. la pratica oh, che beh, secondo me oh. è barbarica. La oh. okay, pratica barbarica, dico. i vaccini, sei d'accordo con i vaccini oppure secondo te non vanno imposti? I vaccini non vanno imposti, assolutamente. Provocano danni all'uomo, mi rispondi, provocano danni all'uomo, sì o no? I vaccini? Eh sì. Certo, c'è scritto. Possono ah, portare all'autismo? Certo, possono certo. portare all'autismo? Scritto nelle controindicazioni, perché no, permette, mi non c'è scritto, però comunque è scritto che i genitori. Anche l'aspirina, se la prendi, ti può far male, non ne hai bisogno. Ma che c'entra? Allora, che possono dire? portare all'autismo? Sì o no i vaccini? Sì, assolutamente. Possono portare fuori dalla qualunque comunità scientifica ha portato dei, dei, dei, dei, dei dati a, a supporto allora di tu sei sostanzialmente situazioni. un candidato fruttariano vegano vabbè. naturalmente va da sé ehm, antivaccinista mi sembra e sei anche contro le banche però il tuo amico Di Mai è andato lì a pochi giorni fa C è C è un un obbio. Obbio. cioè tu pensi per esempio che i Bilderberg non so le, banche. le banche devono fare il loro lavoro non devono governare non sì d'accordo il Bilderberg stati. per esempio è uno che governa un'istituzione un che governa il mondo certo, cioè, certo. Allora, vabbè. Cioè, però, il mondo però, è governato sono. dal Bilderberg sono, sono gruppi di potere io eh, noi avevamo un candidato dire? No no va bene questo a, mi basta Un gruppo dello stato imposimato ah, che sì. ha spiegato bene che cos'è il beh, Bilderberg Cos'è il Bilderberg Cos'è un, builder, un sono, gruppo di un persone cos'è il Bilderberg eh, cos'è cos'è cos il Bilderberg Cos'è? La camorra, Il la mafia, di che va è? è? che possiamo chiamarla mafia, perché quando un gruppo di persone la mafia? di. Na, di na, eh sì, è una mafia, è una mafia come La si. Ma va bene, persone gente. rispettabili che si ritrovano per discutere dei problemi del allora, mondo e magari fanno un'operazione di, lob, di lobbying uh, sono una allora, mafia. bene, abbiamo persone capito persone, questo. Ma se le persone perfetto, rispettabili perfetto, però sono perfetto. convinte di essere migliori di altri, quindi li possiamo e in Ma solo perché non vi hanno invitato, ma la cosa è molto semplice. Che cosa va fatto e che cosa non va fatto? Questo è il colpevole. Ma co secondo te i banchieri sono fortemente. dei grandi truffatori? I banchieri? Assolutamente sì. Beh, eh. Sono dei grandi truffatori. Creano, creano moneta dal nulla, la prestano eh. agli moneta Stati moneta moneta. Eh. E, li, e, e se li fanno restituire moneta? con gli interessi. Dunque uno, uno, uno come degli Come si fa a pagarti lo stipendio, assenta. amico mio? Come si fa a pagarti lo stipendio senza la moneta? Allora, si fa? Può essere, allora a questo punto che sia lo Stato a creare moneta dal nulla, io voglio essere... Ah lo Stato deve creare moneta dal nulla. Certo, Come si fa? Se lo può fare una banca, se lo può fare un'istituzione privata, perché mm. non lo può fare un'istituzione pubblica? Lo Stato siamo noi, creiamolo noi, creiamola noi. Allora, noi. No, uno, creare, uno, creare, dei uno dei tuoi avversari, uno dei tuoi avversari, diciamo per modo di dire, che si chiama Cicchetti, ha detto che tutta Cicchetto. la procedura, no, Cicchetti, tutta la procedura è una sonora cazzata, quella che avete messo in moto, quella del Movimento 5 Stelle, una sonora cazzata. Tu invece ci credi in questa procedura? Assolutamente. Sì, certo, cioè, che tu ci pensi credo. veramente Ma... che uno vada a votare su internet e questo sia, sia è meglio questo dei gazebo del Partito democratico, è più democratico questo? Ah beh, assolutamente sì, beh, soprattutto noi non ci facciamo dare due euro <ride> cioè, ma Invece è esattamente il contrario Perché, perché almeno, il gazebo, almeno il, gazebo, il gazebo del PD sono persone fisiche che tu vedi, Guarda, fanno allora, la coda Può piacere o non piacere, ma me meglio il me me me gazebo Non, no? non, non sai neanche chi sono non, dire, le persone non, non, che non votano no. Almeno al gazebo, vedi vabbè. un atto politico vero, vedi persone in carne e ossa ma se abbiamo visto che ha fatto votare anche i cinesi Questa è un'altra questione, ma almeno vedi di persone, ma no, no, ah, perché invece cioè, su internet è tutto trasparente? Le, le, le perché invece su internet neanche, è tutto trasparente non sulla non la rete di di volere, novi, novi. Novi. Credi, novi, credi alle scie chimiche? Allora, non sono assolutamente provate. Io ho sento parlare anche di generali, di questo tema, però è un tema che non ho approfondito. Cioè sono pericolose se sci o no? No, cosa sono le non Se non so se sono reali non posso dire se sono pericolose. Le torri gemelle chi le ha tirate giù? Gli americani? Le gemelle? Le gemelle chi le ha fatte cadere? Gli americani sono stati, un complotto? Di, di che cosa stiamo parlando? No, così le idioti. chiedo in generale Torri Gemelle, come sono cadute? Per un complotto degli americani? Allora, ci sono, lì ci sono delle questioni, eh, se vogliamo, scientifiche. Ci sono stati 2.000 ingegneri che sì, hanno scritto ecco, un dossier, ecco, l'hanno mandato Sentiamo. alla Camera Bianca e sì. chiedevano come è, com è fatto com a uh, cadere la terza Quindi sì. sì. è un complotto americano. Cioè, non, ci credi, non, non ci credi, non ci credi. Hanno, hanno, eh, hanno esatto. portato delle tesi, hanno portato delle tesi. Eh. Eh, Quindi lei crede più, mi scusi, lei crede alla tesi? Dicendo, dovete spiegarci come è stato possibile questo crollo. Cioè non credi, non credi alle attentate in pratica. Una, anche, anche quello è un attentato, anche quello è un attentato, fatto dagli americani, li fatto dagli americani, lo Un complotto un americano, americano. Quello, se vogliamo, anche Bellissimo. se fosse stato fatto diversamente. Cioè, non, non credi, complotto. non alla tesi con, ufficiale sulle su... eh, eh, ha detto con, uh, un complotto, gli, un complotto americano. Non da Al Qaeda o no. o Tutte cazzate. o Bilderberg, o è stato Bilderberg. L'idea che anche quello è un attentato, però diciamo che il Bilderberg magari Soros forse, no? Sono forse cose che sono state decretate. Fermi, ciao.